È un piacere poter essere qua oggi di nuovo, dopo una settimana di fermo. È un piacere stare qui di nuovo, di spostare una settimana parata. A causa di queste malattie che non ci sono, che girano. La malattia che girano. Però nel Signore abbiamo sempre la soluzione. Però sempre abbiamo la soluzione nel Signore. Prima si parlava di evangelizzare. Antes si parlava di evangelizzare. E spesso come Chiesa noi non comprendiamo i tempi che stiamo vivendo. Y a veces como iglesia no entendemos los tiempos que estamos viviendo. Cuando hablamos con la gente no nos damos cuenta de que tienen muchos problemas. Hay personas que en este momento están pensando en suicidio. Hay personas que ahora están pensando en suicidarse. Hay personas que en este momento están pensando en traicionar su esposo o su esposa. Ci sono persone che in questo momento stanno pensando alle cose più brutte, alla droga, all'alcol. E la domanda è, y la es, cosa sta facendo la Chiesa in questo tempo? Que la en este Abbiamo bisogno di comprendere i tempi che stiamo vivendo. Necesitiamo entender los tiempos in que stiamo vivendo. Perché la gente ha bisogno di soluzioni. Perché la gente necessita soluzioni. E Gesù è la soluzione. Gesù è la soluzione. Però dobbiamo comprendere che c'è un'urgenza in questo tempo. che un'urgenza in questo tempo. Ricordo la testimonianza di una sorella. ricordo il testimonianza di una hermana. Della Sicilia, in de un si... posto d'Italia. Di Sicilia, in un lugar d'Italia. E dice che lei per una settimana, tutti i giorni, quando pregava, vedeva davanti. Uh, un'amica che conosceva e ella dice che uh, quando stava orando stuvo una semana in plan, per una settimana, vio una davanti a un d'ella pregava e vedeva questa persona. Que orava, esta persona pregava e vedeva questa persona orava e vedeva questa persona e all'improvviso venne a scoprire che questa persona si era uccisa e di repente uh, le dicono che questa persona si aveva matato e lei quando mi diceva questo me lo diceva con le lacrime agli occhi e lei quando me lo diceva me lo diceva con le lacrime perché mi diceva, io ho capito che Dio mi stava chiamando ad andarla a visitare. Ma ho pensato che c'era tempo. Ho pensato che ci sarebbe stata l'occasione. Pensavo che avere un'occasione. Uh, Però purtroppo il tempo non c'è stato. No Dobbiamo comprendere il tempo che stiamo vivendo. Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Porque los días son malvados. a leer Efesios 5, versos 15 a 17? Leemos en, en Efesios 5, de 15 hasta, 15 hasta 17. Vale, entonces, Efesios 5, de 15 a 17. Mm. Bien. Mirad pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, rendimento del tempo perché i giorni sono malosi il tempo rendimento del tempo perché i giorni sono malvagi perché i giorni sono malvagi. intendete la volontà del Signore de noi non ci rendiamo conto che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo non ci rendiamo conto che il tempo è lo più valido che abbiamo. Un giorno c'era un uomo a chiedere l'elemosina. Un giorno stava un hombre chiedendo l'elemosina. E tutti i giorni passava mm. da quest'uomo un uomo ben vestito o già che con gravatta. E ogni giorno passava in uh, cerca di quest'uomo un hombre vestito molto bene con la giacchetta e tutto. Però quest'uomo non gli dava mai soldi. Però quest'uomo non gli dava mai denaro. Solo si metteva a parlare con lui. Solo si poneva a parlare con lui. E vicino c'era un negoziante che guardava ogni giorno tutta la scena. E e al, al lato, c'era un proprietario di una tienda che vedeva tutti i giorni questa scena. E quindi Giorno andò dal, dal mendicante. E un giorno si fu dal mendigo. E gli disse: Allora, come va oggi?. Dico, che tal'ho? Eh, no, non ho molti soldi. Bueno, non ho molto dinero. Eh, ma se questo uomo che viene tutti i giorni con la giacca e con la cravatta. Però se questo uomo che viene tutti i giorni con e corbata, ti, ti, ti, ti, ti la giacca e la cravatta. ti lascia un po' di soldi, un po' di denaro, potresti stare meglio. Te falta un poco de dinero, podrías estar mejor. Eh, disculpa, pero lo guardé y dice, "No, pero no es así." Y el lo mira y le dice, "No es así. Dice, tú, ¿he visto cuál la persona quien es? ¿Tú sabes esta persona quién es?" Quella persona è il direttore di una grande impresa. Esa persona es el director de una gran empresa. La gente per parlare con lui aspetta mesi. La gente para hablar con él espera meses. Y él lui passa di qua e mi dedica 10 minuti ogni giorno. Él pasa por aquí y me dedica 10 minutos cada día. Lui mi ha dato una cosa che è più importante dei soldi él me dio algo que es más importante que el dinero me, el su me dio tu tiempo tiempo porque quel tiempo no volverá più. porque ese tiempo no va a volver Dobbiamo de capire cuánto es importante el tiempo hemos que entender lo importante que es el tiempo dije a alguno vuoi sapere quando sei ricco dice alguien si quieres saber lo rico que eres contale cosas que hay i soldi non possono comprare contale las cosas que tienes que el dinero no puede comprar con i soldi non puoi comprare la felicidad dinero no puedes comprar la felicidad con i soldi non puoi comprare, la tua Con il puoi comprare la tua salute. Con i soldi non puoi comprare le cose importanti come una famiglia, come dei figli. Con i soldi non puoi comprare algo importante come una famiglia, hijos. Non puoi, la pace. non puoi comprare la pace. E soprattutto non puoi comprare il tempo. E soprattutto non puoi comprare il tempo. Se non lo sai, verrà un giorno in cui devi morire. Perché se non lo sai, verrà un giorno in cui te morire. Qualcuno dice: Adesso me lo, Ora me lo appunto. Tutti quanti dovremo morire. A morir. Speriamo il più tardi possibile. Speriamo il più tardi possibile. Però tutti quanti dobbiamo morire. Morir. E quindi ogni secondo che noi passiamo della nostra vita Así que cada que de vida è un secondo in meno che vivremo. Es un menos que che cosa stiamo facendo con il nostro tempo? Con La Bibbia ci dice stamattina. La palabra ci dice stamattina. Riscattate il tempo. Uh, red Redimire. Redimir il tempo. Perché i giorni sono malvagi. Perché i giorni sono mali. Capite qual è la volontà del Signore. qual è la volontà del Signore. Non abbiamo molto tempo. Non tenemos mucho tiempo. Jesús está por tornare. Jesús sta per volver. I segni sono ormai tutti lì. stanno ahí. È finito il Covid. El COVID. E el y ahora está el adesso c'è il vaiolo delle scimmie. E ora de los monos. L'avete visto? L'avete visto? Sapete, un fratello me ha mandato una profezia di 6 mesi fa. Un hermano me mi una profecía de hace 6 meses. Me ha mostrado, me ha el pustule, en el que Dios mi ha mostrato, aveva fatto anche il disegno delle mani con le había E eh, y él había allá... Dio hasta dibujado en la mano con las perdón, vuestras Di come Dio le aveva parlato mesi fa di quello che oggi noi stiamo vivendo. come Dio hace 6 meses de lo que hoy estamos viviendo La Bibbia parla che negli ultimi tempi ci saranno infermità. La los últimos tiempos habrán habrán guerras. ¿Qué dice che negli ultimi tempi saranno enfermidades. Ci saranno guerre. Avranno Che cos'altro stiamo aspettando? Ma che stiamo aspettando? E i gli ultimi tempi. cosa stiamo facendo? Che stiamo facendo? È importante comprendere i tempi che stiamo vivendo. Es los que Perché solo così si può vincere la guerra. Solo así se puede ganar la guerra. Sapete, nella Bibbia in primo, corin... in primo cronaca capitolo 12. Si parla, parla dell'esercito di Davide. Si parla David. Tutti uomini valorosi. C'erano persone che usavano solo la sinistra. C'erano persone che solo usavano la schierda. C'erano persone che erano bravi a lanciare con la fionda. Avevano persone che erano buone uh, tirando con la onda. Però c'era una categoria particolare nell'esercito. Però avevano una, uh, una categoria particolare nell'esercito. Erano i figli di Issacar. Erano eh. i figli di Issacar. Primo cronacolo 12.32, quello voglio far leggere. In Prima del cronacolo 12.32 12.32 Mm. y de los hijos de Isaacá ah. bueno. bueno, la primera de crónicas 272. y de los hijos de Isacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos eran los 200 personas eran 200 personas que habían entendido de los tiempos De los Quindi immagina l'esercito. C'era chi era bravo con la spada. C'era chi, bueno chi era bravo con la fionda. Chi era bueno con la onda. Chi era bravo a guidare il carro? Chi era bueno il carro. Però c'erano 200 persone. 200 che erano bravi solo a capire i tempi che stavano vivendo. Che solo los che stavano vivendo. E da loro dipendeva tutta la guerra. Perché c'erano tempi in cui bisognava andare in guerra. En que que ir en guerra e c'erano tempi in cui bisognava fermarsi. Que que Persone che comprendevano i tempi. Que los e noi stiamo comprendendo i tempi che stiamo vivendo. E noi stiamo i tempi che stiamo Dio questa mattina ci sta dicendo. Che dobbiamo capire i tempi. Che dobbiamo Perché non c'è più tempo. Perché già non hai tempo. Non è più tempo di perdere tempo. Gesù no perder sta per tornare. Está por la gente ha una montagna di problemi. La gente tiene e Gesù è, è la soluzione. E non è più il tempo di rimanere fermi. Ya es de è il tempo di andare e di lottare. È il tempo di e è tempo di liberare i disseduti è tempo, liberare è tempo sì. di guarire i malati di sanare i malati è tempo di risuscitare i morti de los perché a questo è stata chiamata la Chiesa perché per questo fu chiamata la Iglesia Amen. Amen. la Bibbia dice che c'è un tempo per ogni cosa la Palabra dice che c'è un tempo per ogni cosa in Ecclesiastes capitolo 3 in Ecclesiastes, capitolo 3. Dice che c'è un tempo per ogni cosa. Dice che c'è un tempo per ogni cosa. Un tempo per guarire e un tempo per morire. Un tempo, sanare uno morir. un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per abbracciare. E un tempo per astenersi dagli abbracci. C'è un tempo per perdere e un tempo per vincere. Un tempo para perder, para ganar. Qual è il tempo che stiamo vivendo? Qual è il tempo che stiamo vivendo? Come possiamo vivere il tempo? Come possiamo capire il tempo? Come possiamo intendere il tempo? Perché spesso noi non capiamo il tempo, perché a volte non il tempo. Sapete quando Israele tornò dalla cattività? Quando Israele uh, volse della schiavitù, della cattività d'Egitto, oh, della cattività, cattività. Arrivarono che la città di Gerusalemme era completamente distrutta. che Gerusalemme era totalmente distrutta. E quindi le persone appena arrivate si misero a fare una cosa. Si misero a costruire le proprie case. Era una cosa giusta, era una cosa corretta. Era Tu arrivi e non hai neanche un tetto dove dormire. La prima cosa che fai è pensare a te e alla casa tua. Però le cose non funzionavano. Allora Dio parlò attraverso il profeta Geo. Y Dios habló a, a través del profeta de Ageo. Ageo capítulo 1, del verso 4 al verso 11. En Ageo capítulo 1, del versículo 4 al 11. Explica qué es lo que no funcionaba. Y le explica qué es lo que no funcionaba. Oh. Entonces, Ageo 1, del 4 al 11. Sí. Es para vosotros tiempo, para vosotros de mo morar en vuestras casas enmaderadas y estas casas están desiertas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y edificar la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequedad sobre esa tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres las bestias y, y sobre todo trabajo de manos. Cioè, ¿qué cosa era successo? ¿Qué había pasado? Loro habían lo seminado, pero no habían lo habían resuelto. Ellos habían sembrado sin recoger. Avevieron hecho cosas, pero esas cosas no funcionaban. Y Dios habla. Y Dios habla porque, porque Dios siempre habla. Porque Dios siempre habla. E gli dice guardate che voi non avete capito il tempo. E le dice mirate che voi non no avete capito il tempo. Non è il tempo di costruire la vostra casa. Non è tempo di costruire vostra casa. È tempo di costruire la mia. È tempo di costruire mia casa. Ma come signore? Noi non abbiamo dove dormire. Signore, però non abbiamo dove dormire. Non abbiamo un tetto. Non abbiamo un tetto. E mi metto a costruire il tempio. E mi pongo a costruire un tempio. Che sono queste cose religiose? Che sono queste cose religiose? Io prima devo pensare alla mia casa. Io antes penso in mia casa. E le cose no funcionaban no Seminaban no funcionaba y, y no non nulla. e nada. Pero da quel momento loro cambiaron. E iniziarono a pensare prima al empezaron a pensar antes al reino de Dios. Iniziarono a costruire la casa di Dio. E a costruire la casa di Dio. E le cose iniziarono a irles bien. Questo c'è un grande insegnamento. Questo c'è una grande insegnanza. Perché le cose nella nostra vita non funzionano. Perché le cose nella nostra vita non funzionano. Perché noi stiamo pensando solo a noi stessi. Perché solo stiamo pensando a noi. Stessi. E noi stiamo pensando nel regno di Dio. E non nel regno di Dio. Noi ragioniamo in maniera contraria a quello che Dio dice. Ragioniamo in maniera contraria a quello che Dio dice. Arriva Eliseo in un villaggio durante la carestia. Arriva Eliseo in, un, uh, in un una città e c'è una vedova una che sta lì a raccogliere un po' di legna che sta un poco di e gli dice io sono vedova dice, e sto raccogliendo questo poco di legna sto ho o giusto un po' di farina un poco di adesso cucino una piccola pagnotta di pane per me e per mio figlio e poi mi muore y e Eliseo dice una cosa strana però Eliseo dice qualcosa raro Okay. ok. Però fammi prima una B. Però E vedi che il, la tua farina non finirà. E a che la tua farina non va a terminare. Ma come? Tu sei un profeta. Tu eres un profeta. sei un uomo di Dio. E, e, de Dios. e sì. invece di, dir, di darmi tu un po' di pane a me. Di darmi tu me mi dici che devo prendere il, il pane di mio figlio, quel poco di pane che ho? E, e te lo devo dare a te. Para dartelo a te. Ma tu sei pazzo. Però stai loco. Però ha funzionato? Però si, ha funzionato? Sì, ha funzionato. Funziono. La Bibbia dice che la farina nel vaso non si esauriva. La parola dice che la, la la non si terminava. L'olio non finiva. Non Perché le cose non funzionano secondo eh. la nostra mentalità. Funzionano secondo, nostra mentalità. funzionano secondo i principi del regno di Dio. I del regno di Dio. Del di Dio. Cercate prima il regno di Dio. Antes il di Dio. E tutte le altre cose vi saranno date in sopraggiunta. Date prima per il, Dar antes per il Signore. E Dio vi darà. Semina abbondanza. Jesús es dará semillas en abundancia. Date prima per Dio. Dar antes por Dios. E Dio benedirà la vostra famiglia. Dios va Andate prima ad evangelizzare e portate la parola di Dio agli altri. Y mi a otros. E Dio si, si preoccuperà dei vostri familiari, del vostro marito, della vostra moglie che y non è convertita. È qualcosa di pazzo. Es algo loco. Però così funziona il regno di Dio. Así funziona nel di costruire prima la casa. Funziona nel ti prima la sua casa. E Dio costruisce la tua casa. Tu casa ma se tu cerchi di costruire prima la tua casa, tu casa le cose pues, non funzioneranno stiamo comprendendo il tempo che stiamo vivendo el que non è più il tempo di perdere tempo non è, il tempo di il tempo. non è più il tempo di pensare a costruire per la propria vita, per il proprio futuro. Non è tempo di pensare a costruire tua vita e tuo futuro. Ah, io voglio pensare a fare la mia carriera. Ah, io voglio pensare a fare la mia carriera. Perché voglio fare i soldi, voglio fare questo. Perché voglio essere dinero e questo. Non è un male, un cattivo desiderio. Non è un mal deseo. Però la Bibbia dice cerca prima il regno di Dio. Costruisci prima nel regno. Antes costrui nel regno. E tutto il resto vi sarà dato in sovraggiunta E tutto lo del nostro sarà inadito. Andiamo prima a parlare di Gesù alla gente. Andiamo sempre a parlare di Gesù alla gente. E vedi come le cose nella tua vita, nel tuo lavoro, funzioneranno. E vedi come le cose in tua vita e nel tuo lavoro vanno a funzionare. Stiamo comprendendo il tempo che stiamo vivendo. Stiamo entendendo il tempo che vivono. La stessa cosa è successa con Israele lo stesso è passato con Israele sapete quando è arrivato Gesù quando è arrivato Gesù loro erano nel tempio a pregare Dio Yo estaba en el templo orando a Dios Señore, manda Señor manda el Mesías Señore, manda el Señor manda el Mesías y Jesús estaba caminando por la strada y Jesús estaba caminando por la calle guardando a los malos y resucitando a los muertos y ellos pensaban en sus cosas sin entender el tiempo en que estaban viviendo che tempo stiamo vivendo oggi? Che tempo stiamo vivendo, la pandemia è finita. La pandemia Già la mascherina non serve più. E la non serve. però siamo tutti là, serrati, chiusi dentro. Por dentro. Dobbiamo approfittare del tempo, dice la Bibbia. La dice que que del perché i giorni sono malvagi. Perché i giorni sono È come al momento di Ester, nella storia di Ester: Esther es Ester. divenne regina Ester si volviò reina però all'improvviso un malvagio che si chiamava Aman, un chiamato Aman decise di far uccidere tutti gli ebrei. Decidì a matare tutti gli E quindi Mardoccheo chiamò la regina per dire guarda vai a parlare con il re. E Mardocheo chiamò chiamato il e gli dice, mira, voy a parlare con il re. Però la regina Esther non aveva capito il tempo che stava vivendo. non intendeva il tempo che stava vivendo. E gli disse: ho oh, paura, se vado dal re, il re mi può uccidere. Le dice: Io non ho visto perché se vado dal re me può notare. No, Esther non aveva capito il tempo che stava vivendo. Però non il tempo in stava vivendo. Come tanti cristiani che hanno paura di andare a parlare perché li possono uccidere. Come tanti cristiani che hanno paura di andare a parlare perché li possono. Forse non con, anime, con non con le armi ma con la bocca. E hai paura di perdere gli amici, di perdere le persone care. ti di perdere amici, persone O di perdere la faccia. O la cara. Però Mardocchio dice una cosa a Esther. Però ne dice algo a Esther. Non è che tu sei diventata regina proprio per un tempo come questo. A caso non ti regina per un tempo come Esther? Cioè, Mardocchio gli stava dicendo, questo è il tempo dove tu devi fare quello che devi fare. Porque bueno, estaba diciendo, este es el tiempo en que, tengas, en que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y esta mañana Dios te está diciendo. que este es el tiempo de hacer es el tiempo de ser la Iglesia non di andare in chiesa no di iglesia, ma di essere chiesa sino de la luce del mondo la del sale delle nazioni sal de andate per tutto il mondo, il mondo. Predicate il Vangelo. a predicare il Vangelo guarite i malati a sanare i malati resuscitate i morti a gratuitamente e... avete ricevuto gratuitamente date pues vais a estendere il Regno a estender il in ogni posto en cada sitio. Amen. Amen. Amen. Stiamo comprendendo il tempo che stiamo vivendo. Stiamo comprendendo il tempo che viviamo. Questo è l'ultimo tempo. Questo è l'ultimo tempo. Camminate come saggi. Come sabios, riscattando il tempo. Riscattando il tempo. Perché i giorni sono malvagi. Perché i giorni sono malos. Intendete <coughs> quale sia la volontà del Signore. quale sia la volontà del Signore. Stiamo intendendo cosa stiamo vivendo. Questo è il tempo della primavera di Dio. è il tempo della primavera di Dio. il tempo della primavera della Chiesa. È il, dell il tempo di fiorire. È okay. il tempo di fiorire. È il tempo di agire. È il tempo, tempo dell'Europa. Non è più il tempo del Sud America. Non è il tempo della Latino America. Già è passato quel tempo. Già passò questo tempo. Adesso è il tempo che venga un risveglio qua in Europa. Adesso è che venga un aiuto qui in Europa. Dove non si è mai visto. Dove non ha visto. Dove la gente inizierà a correre per la strada come pazzi dire che sta succedendo? Dove la gente a correre per la calle come i loco e dice che sta passando? Questa persona aveva il tumore e doveva morire adesso sta per la strada parlando di Gesù. Questa persona aveva un cans e stava a punto di morire e ora sta per la calle parlando di Gesù. E quest'altra persona sulla sedia di Ronelli si è alzata e adesso corre. E questa persona in sedia di Ronelli e ora si levantò e sta correndo. Che sta succedendo qua? Che passa di qui? È tempo di vedere la gloria di Dio. È tempo di vedere la gloria di Dio. Però questo tempo non dipende da Dio. Però questo tempo non dipende da Dio sapete quando Israele arrivò alla porta della terra promessa quando Israele arrivò alla porta della terra promettita Dio gli aprì questa porta per 24 ore Dio gli questa porta per 24 ore loro mandarono gli esploratori gli esploratori che videro la terra che vieron la terra e quando tornarono Dio gli disse adesso dovete andare e dovete conquistare e quando volevano le dijeron ora devi che andare e conquistare. Però dieci esploratori non avevano una buona notizia. Però dieci esploratori non avevano una buona notizia. Ah, ci sono i muri. I muros. Ci sono i giganti. I Noi sembravamo delle cavallette. E okay. quindi loro non sono andati. No e dopo 24 ore quella porta si è chiusa. E la porta si se serrò. E dopo queste 24 ore loro sì, sono voluti... Andare per conquistare. E de conquistar. la Bibbia dice che furono tutti sconfitti. Perché que quel tempo era passato. Quella porta che era stata aperta si era chiusa. E nella nostra vita noi abbiamo porte di opportunità en nuestra vida tenemos puertas de y Se non la prendiamo, non le potremo prendere più quelle porte. E se non la stiamo io non potremo porta. Sorella, Dio ti ha aperto una, puerta. Hermana, una puerta. Y si tú no esta puerta y si tú no tomarás esta puerta, esta puerta por siempre. Esta se tu Questa porta si chiuderà per sempre. E si serrerà per sempre. Questo è il tempo. Questa porta un tiempo No se porta sta aperta per un tempo. più. E già non si va a aprire. È tempo di entrare in questa porta. È tempo di entrare in questa porta. È tempo di entrare en nelle cose che Dio ha stabilito per noi. Es tiempo de entrar en las cosas que Dios estableció para nosotros. Es tiempo de bajar y hablarle a la gente. No es tiempo de esperar. Es tiempo de esperar. Es tiempo de ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Amén. Vogliamo avere a, no a los dos un tempo para pregare. Saludamos a todas las personas que nos siguen en directo